Tanti auguri a te Benvenuti ragazzi in questo nuovo video Siamo tornati con il Rampage La gara più folle al mondo di mountain bike freeride Ventesimo anniversario Devo dire che il rischio in questa gara è veramente alto. E voi direte ma siccome il rischio è così alto, le cadute ragazzi non parliamone, perché ci sono delle persone che vogliono fare questa gara ragazzi? Partecipare o addirittura vincere un Rampage ti dà un prestigio a livello di atleta altissimo e soprattutto poi il premio in denaro è abbastanza alto Ultimo dato rilevato da Wikipedia, nel 2016 ragazzi il price money era di 200.000 dollari siccome ho fatto solo un video due anni fa prima che ci fosse il covid poi hanno annullato la gara nel 2020 e quindi tantissimo pubblico che mi segue probabilmente non conosce nemmeno che cos'è Rampage ma magari lo vuole seguire ho deciso di fare questo video proprio in previsione del 15 ottobre che si terrà appunto il Red Bull Rampage 2021 quest'anno la commenterò live su Red Bull TV ragazzi prima volta nella storia che qualcuno commenta in italiano live il Red Bull Rampage 15 ottobre tutti su Red Bull TV a Guardare la diretta con me, Marco Fontana e Andrea Zigliani. Io vi lascio in descrizione ragazzi il link per scaricare Red Bull TV se non ce l'avete ancora e per tutte le info utili riguardo all'evento. Sigla! E poi vediamo tutti i momenti memorabili della storia del Red Bull Rampage. <musica> Le regole di una gara del genere non sono molto difficili da capire Scendere dalla linea più pazza che si trova con i trick più estremi E che c'è mo! Boh? Che c'è mo! Boh? Che c'è boh? A parte gli scherzi ragazzi, i rider hanno due settimane per costruirsi la linea Con un team di due o tre persone Per poi fare la migliore run in finale Come ho detto all'inizio siamo nel deserto dello Utah E la location continua a cambiare Nel senso che ovviamente dopo un po' di anni Immaginatevi che tutta la montagna è praticamente piena di salti Quindi per dare una bella rinfrescata E per fare in modo che gli atleti costruiscano nuove linee Cambiano completamente montagna Da quello che si dice il Rampage vuole un po' tornare alle origini Perché negli ultimi anni praticamente era diventato uno slopster quindi, con salti molto precisi, autostrade come atterraggi, eccetera. Invece vogliono tornare come i primi anni, dove invece si scendeva veramente a caso a random. Da qui mi collego al primo momento memorabile, proprio risalente al 2003, quindi una delle prime versioni del Rampage. Ecco che vediamo un Josh Bender, ragazzi. cioè a qualcuno di voi potrà sembrare assolutamente senza senso ma per un mountain biker dovete capire che cercare di fare un salto dove non c'è una vera rampa, un vero atterraggio e magari un salto anche molto grosso chiuderlo e andare via vale il tentativo di provare una pazzia del genere in questo caso l'atleta in questione è Josh Bender uno assolutamente rinomato al tempo per essere un sender ragazzi tradotto uno che manda a caso Non Nono posto ragazzi, Tom Van Steenbergen che nel 2018 ha deciso di fare uno dei backflip drop più grossi della storia so Tom Van drop. No! Oh, oh, yeah! Yeah! Sono 55 piedi, cioè quasi 17 metri di diagonale di salto ragazzi Cioè ragazzi non so se vi rendete conto, cioè guardate prima del drop lui non vedeva niente Ha girato, ha girato anche un po' troppo, infatti avete visto che, cioè è allungato praticamente anche lui per atterrare però ragazzi l'ha chiuso ha portato a casa veramente questo salto che è veramente veramente immenso avete presente quando vi dico che Rampage è una gara estrema dove le bici sono sottoposte a stress estremi ecco cioè questo è quello che succede quando si arriva un po' lunghi eh, in un salto nel 2014 ragazzi Kelly McGarry arrivando a lungo su questo Canyon Gap ha tirato questa secca estrema dove la bici è esplosa. È vero, è arrivato molto lungo. E la bici non ha retto. La cosa che impressiona di più in questo video è il silenzio dopo la caduta. Secondo me vederlo davvero è stata una roba... Paventosa Ma passando un momento più memorabile ragazzi Nel 2019 Andrea Condeghi ha deciso di fare una delle linee più pazze e freeride Secondo me della storia Dopo aver fatto questo flat spin su quella hip ragazzi che è andato lunghissimo E aveva fatto un backflip a caso ma... Non aveva senso ragazzi E noi lo stavamo anche vedendo in diretta E ho fatto la reaction oh! <tose> <tose> <tose> Non contento nella seconda run ci ha riprovato, ci oh, c'è riuscito mio. ma era ancora più wild della cosa, ma epico! No! No! No! No! No! No! No! Adesso... No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Speriamo di non avere le stesse reazioni in diretta su Red Bull ragazzi Vi ricordo che c'è la diretta il eh? 15 ottobre su Red Bull TV ragazzi A tal proposito mi ricollego anche allo sponsor del video di oggi Che è NordVPN Ragazzi se non avete NordVPN vi invito assolutamente a scaricarlo Perché tantissimi di voi mi hanno provato a scrivere su Instagram Durante qualche gara mia o qualche altra gara trasmessa online Che magari non riuscivano a vederlo per problemi di connessione, di paesi di qua e di là Ragazzi è facilissimo Basta andare a scaricare NordVPN grazie Gratuitamente, vi connettete a un server di un altro paese E il gioco è fatto Oltre a poter vedere tutte le gare che vi interessano NordVPN vi mantiene la connessione veramente molto sicura Perché l'indirizzo IP non sarà visibile da nessuno E voi dite Ma a me non serve perché io poi guardo sempre le cose dall'Italia Vi sbagliate perché è possibile che proprio dall'Italia voi non riusciate a vedere qualcosa all'estero Per non parlare poi ragazzi se per caso viaggiate tanto È veramente indispensabile all'estero Come fate a vedere se non ho magari una serie di tv che in Italia non c'è Con NordVPN, ragazzi un clic Uno solo E siete felici e contenti Ragazzi se cliccate su questo link che trovate appunto in descrizione Avrete anche uno sconto sul piano biennale e un bonus aggiuntivo Scaricare appunto NordVPN è gratuito E soprattutto avete una prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati Violento Rato, cos'è che fa alle persone che non scaricano NordVPN? Eh Le prendo legandole alla sede. No. è qui salvato. Non fatemelo chiamare. Ma torniamo a noi ragazzi. Sempre Tom Van Steenberg nel 2017 ha deciso di iniziare la sua run con un caveman, un ninja drop. Che cos'è? Yeah. Cioè di solito questo trick si fa in BMX, giù i muretti, robe basse. Lui l'ha fatto da un drop di non so quanti metri. Peccato che poi ha rovinato la sua run perché poco dopo ha messo giù il piede perché si è fermato troppo prima di un altro drop. E... Quinto posto, ragazzi, per Antoine Bizet dalla Francia, che nel 2016 ha fatto il primo doppio backflip in gara del rampage. Off the step, set up. here's where we're gonna... vi spiego neanche ragazzi quanto è più difficile fare un doppio backflip con una bici a downhill da 15 kg rispetto a una bici ad d'orfa, questo su doppio backflip gli è valso anche il secondo posto in quell'anno ma attenzione ragazzi perché adesso andiamo veramente sulle cose succulente ci avviciniamo al podio, poco fuori dal podio ho messo Cameron Zink Con un trick ragazzi, da una struttura sembra un po' le strutture di Gardaland, Sapete presente quando salite sugli scivoli dell'Aquapark, ci cioè, sono un po' le cose tribali, Eh, peccato che ha fatto un salto enorme e c'ha pure tre per farvi capire la grandezza guardate cosa succede quando si sbaglia un salto del genere andando defici Pensate a sbagliare un 3-6 da lì. Ok, al terzo posto ragazzi, ho voluto mettere un crash. Un crash veramente incredibile, penso il crash più pazzo che si sia mai visto nel Rampage. È proprio la classica caduta da incubo, che uno dice, ma non potrà mai succedere, non potrà mai cadere nel burrone. Nicoli Rogatkin ha vissuto l'incubo. Oh no! Oh, oh my god! Un attimo le dimensioni ragazzi è tipo un palazzo di quattro piani di più cioè in questo caso lui stava scendendo normalmente poco prima di arrivare su quello strapiombo gli si è chiuso lo sterzo e lui è caduto di fianco Il dialogo Pro non sembra neanche così estremo, ma quando lo vedete da fuori, cioè avete visto che botta che ha preso? È rimasto giù un bel po'. Poi, però, vi fa capire quanto è animale Nicoli Rogatkin, ragazzi. Si è rialzato con la faccia sporca di sangue, ha ripreso la bici e ha finito la run, ragazzi. Non sarà fortissimo in Ferride, è stato credo l'unico rampage che ha fatto, ma ragazzi, dimostra sempre una forza e un'energia che nessun altro ha per il primo e il secondo posto ragazzi il caso ha voluto che fossero entrambi del Red Bull Rampage del 2013 secondo classificato ragazzi avete presente il salto che vi immaginate proprio di questa gara, che è il cosiddetto Canyon Gap cioè un salto che supera una vallata a Rampage anni fa c'era esisteva questo salto, fonti attendibili ci dicono 72 piedi quindi l'equivalente di 22 metri dove se per sbaglio si arriva un pelino più veloci, un pelino più lenti, si saluta bici, polsi, caviglie, qualsiasi cosa e ragazzi Cameron Zinc quella l'anno l'ha proprio sperimentato sulla sua pelle. Andando qualche chilometro orario in più avete visto dove è atterrato La cosa che mi fa più paura di questa caduta è sentire lui in aria che oh oh Quel senso di non posso più fare nulla, aspetto l'impatto e chiudo gli occhi Parlando sempre di cadute, Tom Van Steenbergen sempre su un canyon gap molto lungo E qualche anno dopo aveva provato uno dei front più grossi della storia Girando un po' troppo poco e venendo rimbalzato praticamente poi via Atterrando di schiena dove si era rotto una vertebra Senza però grosse conseguenze, però vi fa capire quanto è pericoloso fare un peccato su questo salto e Kelly McGuire nel 2013, quasi dieci anni fa, ha no! fatto Potete sentire come la folla è veramente impazzita quando l'ho fatto. Mi ricordo che anche io, quando l'ho visto in Gerto, ho detto: Non è possibile, Dopo aver visto un Cam Zinc diventare più corto di 10 cm da poco a lungo, ragazzi, posso comunicarvi che il primo posto se lo aggiudica proprio Cameron Zinc, ragazzi. Che sempre nel 2013 ha fatto uno dei backtrip più enormi della storia della mountain bike. E aggiungo, su un salto veramente nazissimo, lui l'ha fatto in step down, quindi da una piattaforma: Cam Zinc upside down with him. The... 78 piedi ragazzi circa 24 metri di diagonale di salto mi ricordo che quando abbiamo visto questo trick in diretta la preoccupazione era più per sua moglie era lì con suo figlio o che aspettava il bambino adesso non mi ricordo però era preoccupatissima io non immagino cosa abbia provato sua moglie in quel momento divertente che poi la sua run non l'ha neanche finita saltando cioè è arrivato in fondo ma evitando i salti perché anche lui nell'intervista ha detto il mio goal era fare backflip da lì non me ne fregava niente del resto e infatti quell'anno non ha vinto è arrivato terzo proprio perché come sapete il rampage non è un best trick non è un miglior trick è l'insieme di tutta la run questi sono stati i top 10 momenti memorabili che ho selezionato per voi della storia del Red Bull Rampage, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo con la mia classifica oppure se qualcuno di voi si ricorda altri episodi estremi del Rampage, sapete benissimo adesso che chiudete il video cosa dovete fare scaricare 9 VPN, scaricare Red Bull TV e noi ci vediamo il 15 ottobre live su Red Bull TV per vedere tutti assieme il Red Bull Rampage e urlare tutti davanti al divano